Voga 2016. Sai cucinare? O oh, dietro ai fornelli sei una frana? Personalmente me la cavo in maniera piuttosto discreta dietro ai fornelli, so cucinare piatti semplici, so cucinare qualche piatto particolarmente elaborato, so cucinare molte ricette di piatti tipici trentini, è una cosa che i miei amici apprezzano tantissimo, e so cucinare molto bene i dolci, che è una cosa che dovrei smettere di fare, ma questo è un altro discorso! Comunque sì, cucinare... anche cucinare per gli altri è una cosa che trovo relativamente rilassante, è una cosa che mi piace, mi piace molto sperimentare in cucina, trovo nuove ricette su internet, magari anche su canali YouTube che seguo, mi piace mettere alla prova queste ricette, sperimentare e vedere un po' che cosa succede. Almeno questo è quello che succede con me. Tu, invece, sai cucinare, oppure se sei messo dietro i fornelli, non lo so, fai saltare in aria la cucina solo ad aprire il rubinetto dell'acqua per lavarti le mani. Parliamone nei commenti qua sotto. Io sono Grizzly, questo è Voga 2016, noi ci vediamo domani.